Kendall Jenner, in arrivo un reality show sulla modella?. Il reality show Al Passo con i Kardashian sta riscuotendo un gran successo e i fan vorrebbero saperne di più sui singoli personaggi. Uno show tutto su Kendall? Al Passo con i Kardashian compie 10 anni e la regina dello show, Kim Kardashian, ha ovviamente pensato a tutto per festeggiare a dovere questa magnifica ricorrenza. Un modo è stato anche lo spin-off con protagonista Kylie Jenner, Life of Kylie, che ha dato ai telespettatori uno spaccato più intimo sulla vita della socialite e che ha gettato luce su alcuni aspetti del suo quotidiano che tanti non avevano colto o, più semplicemente, avevano frainteso. C'è una cosa che adesso i fan dei Kardashian vorrebbero sapere, ci saranno altri spin-off sui membri della famiglia oppure questa iniziativa si è conclusa con chi lì è? Ovviamente il nome che più è gridato a gran voce è quello della modella Kendall Jenner, uno dei personaggi pubblici più seguiti negli Stati Uniti, e nel mondo intero. Vedremo mai la migliore amica di Bella di avere un reality tutto suo?. A chiarire la faccenda è intercorsa niente meno che la madre, Kris Jenner. Come i fan dei Kardashian sanno, Kris Jenner è la manager di tutte le sue figlie, e ovviamente anche di Kendall. La donna accompagna la modella in ogni parte del mondo per seguirla nella sua carriera, e non ha esitato a dissipare i dubbi che riguardano la partecipazione di Kendall come protagonista in un reality show. Per adesso ci stiamo godendo il successo di Life of Kyrie. È qui che ci troviamo in questo momento e vogliamo godercelo per un secondo. Ma è così che funziona. Non possiamo fare uno spin-off in ogni stagione, ma vedremo. Ci sarà sempre uno spin-off. Ed è proprio quando le speranze dei fan si accendono che la matriarca sferra il colpo di grazia, no, non ci sarà uno spin-off su Kendall. Lei è molto soddisfatta del suo ruolo nel reality al passo con i Kardashian. Con la sua carriera da modella è davvero molto impegnata. Se non sta sfilando in passerella, è a fare qualche servizio fotografico o a viaggiare nel mondo per i suoi obblighi con lindustria fashion. È davvero molto occupata. Una carriera non priva di intoppi. Negli ultimi mesi Kendall Jenner è stata al centro di una controversia per il suo protagonismo nello spot della Pepsi, per il quale è stata criticata in modo molto aspro. La polemica è tornata alla ribalta quando anche la CEO dellazienda si è espressa, dicendo di non aver guardato lo spot e di non essersi quindi accorta dei problemi che avrebbe potuto causare. Ho sofferto molto di quanto accaduto perché questa azienda è conosciuta per la sua diversità, e il fatto che chi abbia prodotto e approvato lo spot non si sia accorto che poteva sembrare una connessione con Black Lives Matter mi fa scoppiare la testa. Non ho visto quella scena. E prendo tutto sul personale. Quando ho visto che le persone erano arrabbiate ho cancellato tutto. Ci sono persone su entrambi i fronti, ma il nostro obiettivo è non offendere nessuno. Dopo mesi di silenzio anche Kendall Jenner è intervenuta sulla faccenda, in un episodio del reality si è sfogata con Kim, dicendosi amaramente pentita di quanto accaduto e che non aveva capito le implicazioni di quella pubblicità. Adesso però sembra essere tutto acqua passata.